Salve a tutti ragazzi, dato che ho visto che nel video precedente non tutti sono riusciti a risolvere il problema, adesso vi spiego un altro metodo. Proviamo a ricostruire il database della PS4. Allora, teniamo premuto il tasto di accensione. Primo beep, appena sentiamo il secondo, lasciamo. Ok. Adesso connettiamo eh, un shock 4 mediante usb e premiamo il tasto ps andiamo su ricostruzione database premiamo il tasto x e premiamo ok e attendiamo che finisca Bene, adesso potete controllare se il vostro download partirà o vedrà lo stesso l'errore dei dati corrotti. Grazie mille per la visione.